è possibile partire da qui sopra scendere fino al piano terra sfruttando quel tubo lì di mezzo ed eccoci qui con un'altra avventura uh, scusate la voce ma questo video mi ha raffreddato pesantemente pensavo facesse abbastanza caldo per stare in maglietta invece no detto questo come potete vedere il primo tentativo mi fa capire subito che tutte le superfici sono super polverose e piene di smog il problema grave è che scivola tutto quindi dopo aver pulito tutto quanto alla perfezione per evitare di scivolare mi accorgo che questa transizione è troppo lenta anche a causa del fatto che sono sopra una sbarra coi piedi quindi è difficile girarsi Comun Comunque, studiandolo un po' trovo una nuova soluzione con un'altra parte di tubo a discapito della pulizia delle mie mani e dopo qualche piccolo errore No! <ride> ah è giusto? Sì sì Era giusto, eh, giusto. Era no! giusto Ecco a voi il risultato finale uh. yes. E anche oggi torno a casa sporco e soddisfatto Oggi ho trovato quest'angolo dove studiandolo un po' ho scoperto che ci sono delle opzioni interessanti per forse arrivare per terra laggiù e quindi la domanda di oggi diventa